Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis Oggi con noi eh, Tonino Tonino ha 70... 74. 74 anni È arrivato alla nostra attenzione con una malattia eh, di la Peroni molto molto severa La malattia di la Peroni è una malattia che colpisce la tunica albuginea dei corpi cavernosi Deforma il pene e lo piega molte volte come nel caso di Tonino a 90 gradi abbiamo eh, effettuato otto eh, mesi fa un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente tonino oggi è qui per raccontarci brevemente la sua storia e poi per raccontarci per testimoniarci come si sente come sta oggi come stavi, prima dell'intervento qual era la tua condizione Beh, la condizione era penalizzante come eh, adesso non avendo eh, più la possibilità di avere rapporti perché a quel punto avevo rinunciato e eh, facevo male a me stesso e oltre alla mia partner perché non potevo penetrare assolutamente come era piegato il pene cioè, ce lo fai vedere era piegato così a 93, proprio e eh, non poteva entrare eh, insomma ci rendiamo conto insomma così non è possibile con tutta la buona volontà ma insomma a quel punto uno rinuncia, ma io mi sentivo ancora di poter dare qualcosa sensualmente, il desiderio lo avevo e, e quindi ho provveduto, ho trovato delle soluzioni, appunto il dottor Attonini mi ha salvato eh, come uomo, perché oggi io eh, ho tutto quello che avevo quando avevo 30-40 anni, eh, pene dritto, bello, dritto, duro e che il che eh, insomma, è un piacere anche per la partner, ma anche per me stesso, perché eh, avere un rapporto dove la donna è, è, è felice è contenta e sono felice anch'io, perché non sono egoista, insomma a me non, non, non sono di questa specie. Quindi a questo punto io oggi mi sento come prima, l'orgasmo che ho è come, come ai 40 anni, ai 30 anni, 40 anni, e non è cambiato nulla. L'erezione, devo dire che quando eh, vedo una donna per la strada, eh, oddio, eh, insomma qualche cosina si mi si muove, muove perché, perché mi sento adesso di, di, di essere tornato eh, indietro nel tempo infatti il dottor Antonini mi ha regalato 40 anni cioè, <ride> e sono tanti e, e chissà per quanto tempo potrò esercitare è la mia funzione di maschietto. Però devi stare attento al cuore eh, perché il cuore è un'altra cosa sì, quindi no, non, no, no, no, eh, no no no non esagerare io, fortunatamente fortunatamente non ho patologie di, di nessun genere vado un'ottima salute generale e quindi certo è ovvio che non posso fare eh, Schumacher quando no. ho una bicicletta no devo dice io ho una Ferrari e me la devo gestire eh, bene no. perché deve durare nel tempo. E Senti, quindi, lo rifaresti questo intervento? L'intervento lo, lo rifarei certamente, visto il risultato che ho avuto, è certo che lo rifarei perché, ripeto, sono rinato sessualmente è ovvio che per noi maschietti insomma è una cosa essenziale io, io vedo ho tanti amici che delle volte più o meno alla mia età mi dicono eh ma pensi ancora già ancora a queste cose io ci penso sì perché fino che c'è vita c'è la speranza e, sì. e fino che sei in vita devi essere un maschio certo eh, poi dipende dalla propria volontà e questo è importante io ce l'ho la volontà e, e che mi si è e rinverdita, ringiovanita, grazie al dottor Antonino. Bene, Bene Tonino, sono molto contento di questo, sono felice, quello che vogliamo fare noi è riportare i nostri pazienti che hanno un deficit erettile che oltre a essere una malattia funzionale, anche una malattia emotiva, psicologica, riportarli in uno stato di salute psicofisica eccezionale. Tonino quando è arrivato qui eh, sembrava veramente più vecchio, di 10 anni. Adesso io lo vedo, sembra, a Roma si dice un pischello, quindi sono, sono molto contento di questo, lavoriamo per questo, continueremo a farlo per tutti i nostri pazienti. Vi saluto, grazie Tonino, e grazie. ci vediamo alla prossima puntata di Doctor Penis. Grazie a tutti e grazie a lei dottor Antonini.